Grazie Mizio, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti al re della terra, tappa genovese. Il mio non è un TED, è solo un saluto introduttivo, eh, sono Giosuè De Salvo, mi devo autopresentare, come diceva Mizio. Sono portavoce del comitato per l'Expo dei Popoli. Il comitato è ad oggi costituito da 40 organizzazioni no profit che da tre anni lavorano per portare a Milano, in occasione di Expo, la voce di associazioni, ONG e soprattutto movimenti contadini a tutto il mondo per rispondere alla sfida lanciata dall'Esposizione Universale, come nutrire il pianeta e farlo in modo sostenibile. Per fare ciò, noi stiamo organizzando un forum, un forum globale di tre giorni, dal 3 al 5 di giugno del 2015, in Fabbrica del Vapore, a Milano, a cui parteciperanno oltre 150 delegati di rappresentanza delle maggiori reti internazionali ambientaliste, di cooperazione allo sviluppo, reti di produttori di cibo, quindi allevatori, pescatori, contadini, ma anche reti dell'economia solidale e della finanza alternativa. Oggi qui a Genova, stasera, con tutti voi, apriamo la rincorsa verso questo grande appuntamento e con l'incontro di voci ed esperienze che va prestato, che ci apprestiamo ad ascoltare, vogliamo rappresentare una cosa secondo noi semplice ma molto forte. Che quando eh, ci presentiamo, non siamo solo buone pratiche, spesso veniamo chiamati a metterci in mostra come portatori di buone pratiche, ma non siamo solo questo. Quando siamo insieme, quando siamo uniti nella diversità delle nostre specificità, diventiamo un vero e proprio soggetto politico globale. Un intellettuale collettivo, si sarebbe detto a inizio Novecento, un intellettuale collettivo che è capace di proporre soluzioni politiche a problemi, fame e povertà che sono eminentemente di natura politica. E sono in grado di proporre soluzioni che forse non sono buone per tutti, ma di sicuro sono buone per coloro che da sempre vivono i fallimenti del mercato nel garantire giustizia ed eguaglianza. La visione genera generale che ci unisce, e qui cito il manifesto per l'Expo dei Popoli, sottoscritto da le 40 organizzazioni e molte altre, nel 24 ottobre 2011, la visione generale è quella di una globalizzazione che sia finalmente virtuosa, in grado cioè di valorizzare anziché appiattire le differenti identità, le caratteristiche locali e gli ecosistemi. Una globalizzazione che vorremmo delle opportunità e della partecipazione, invece che dello sfruttamento e dell'esclusione. Sul tema poi specifico del diritto al cibo e la sostenibilità, l'idea forte che ci tiene insieme è che oggi non ci può essere sicurezza alimentare senza sovranità alimentare. E non ci può essere protezione della biodiversità e lotta efficace al cambiamento climatico senza una sovranità ambientale. Oggi, secondo ciò che osserviamo il nostro lavoro in prima linea, come NG, come associazioni e come produttori di cibo, uno dei maggiori ostacoli, alla libera scelta dei popoli e delle comunità, è proprio una strutturale diseguaglianza nell'accesso e nel controllo delle risorse fondamentali. Acqua, terra, sementi, fonti energetiche. I modelli di consumo occidentali, i nostri modelli di consumo, Europa e Stati Uniti, che ormai sono stati assunti anche da questi paesi emergenti, sono modelli insostenibili. Sono modelli che chiamano l'accaparramento di queste risorse. E questo accaparramento di risorse, che non è solo terra, ma è più ampio come concetto, è agito da grandi attori del settore privato. Senza il benché minimo coinvolgimento delle comunità locali, quando si negozia l'accesso e il controllo delle risorse naturali, e soprattutto senza la benché minima regolamentazione di queste imprese rispetto agli impatti negativi che le loro azioni hanno nel sud del mondo. L'ultimo... Living Report del WWF quantificava in 6.600 miliardi di dollari i soli danni ambientali che si generano all'attività economica nel sud del mondo, cioè l'11% del PIL mondiale, sono danni ambientali, molto più difficile quantificare quelli economici e sociali, ma questo è un dato importante. Il recupero però di una, di una sonorità piena sulle risorse naturali va di pari passo con un Recupero di sovranità piena in termini alimentari. Oggi eh, la concentrazione della proprietà della terra e delle fonti d'acqua fa il paio con tutta una serie di concentrazioni sulla filiera agroalimentare globale che va dalla terra al piatto di tutti noi. Sette imprese multinazionali contano il 70% delle sementi. Dieci imprese si spartiscono il mercato le forniture di pesticidi e fertilizzanti. Quattro traders muovono le principali idratte alimentari, quindi soia, cacao e caffè su scala globale. Se a ciò si somma la concentrazione dell'industria dell di trasformazione, eh, Nestlé da sola 7%, Nestlé più Coca-Cola, Unilever, Mars e Kraft fanno 15%, 15 della trasformazione di cibo industriale, e, si, e mettete a finire il potere, la grande distribuzione organizzata nelle relazioni con i produttori e gli artigiani dei paesi come il nostro, ma anche della maggior parte dei paesi occidentali, quello che emerge è un vero e proprio quadro di potere nelle mani di pochi. Ci sono pochi che controllano le risorse fondamentali a svantaggio di tutti. Sovranità e queste concentrazioni di potere hanno un effetto mo molto reale, hanno un effetto di indebolimento delle società democratiche. Le eh, società democratiche più deboli hanno ovviamente, fanno più fatica a garantire diritti fondamentali, diritto al cibo e all'acqua in primis. Quindi sulla alimentare e ambientale si fondono per noi in un unico progetto politico di trasformazione, dalla società delle, dei consumi a una società delle relazioni. E questo progetto politico così come ve lo sto descrivendo molto brevemente per questioni di tempo, è quello che noi abbiamo messo al centro della nostra azione congiunta in occasione della prossima esposizione universale. Una trasformazione della società che è già in corso. Non dobbiamo inventarci niente, è una trasformazione della società che è già in corso. Eh, e oggi le voci che abbiamo eh, raccolto vogliono testimoniarlo attraverso appunto... Eh, la loro passione, attraverso la loro presenza fisica su questo palco, attraverso la loro anima di artisti, di artigiani, di coltivatori e di attivisti, che hanno aderito all'iniziativa e che io oggi voglio ringraziare a nome di tutto il Comitato per l'Expo dei Popoli e a nome di tutte le donne e gli uomini che nel mondo lottano, ancora oggi e oggi più che mai, a rischio anche della propria vita, per costruire un altro mondo possibile. E uso questa espressione non a caso, la uso perché martedì prossimo a Tunisi si apre il prossimo forum sociale mondiale. Qui siamo a Genoa, io sono figlio del Genoa Social Forum, sono figlio di Porto Alegre e sono contento di avviare qui la rincorsa per Plexpo dei Popoli. Quindi ringrazio tutti voi, i relatori e vi auguro buon intrattenimento e arrivederci a Milano. Grazie.